C'è un momento dello spettacolo che vivo ogni sera con particolare inquietudine, forse anche con, con, certamente con sofferenza, insomma al, alla fine di questo momento dello spettacolo sono assolutamente devastato e credo che sia anche il motivo per cui Roberto Andò, io e tutti quelli che hanno collaborato alla messa in scena di questo spettacolo eh, abbiamo creduto eh, che fosse necessario raccontare una storia come questa ed è quando eh, si dice che que questi mh, vigilantes eh, lo hanno ucciso per divertirsi cioè il vero scandalo non è la morte eh, che è già di per sé tragica e inaccettabile, ma il vero scandalo è che si sono, lo hanno ucciso per divertirsi, perché volevano divertirsi. Ecco. E, e, e, e oltre a questo eh, c'è anche tutto quello che è venuto dopo, e cioè che si è cercato sin da subito di spiegarla eh, questa morte, eh, di spiegare qualcosa di inspiegabile, eh, eh, perché eh, da subito sono cominciato a fare domande, era un senza tetto, era un drogato, eh, era uno che viveva di piccoli spedienti, domande che anche nei giornali e nei media eh, venivano fatte forse per dare un senso a qualcosa di insensato. Ecco, il senso anche del nostro spettacolo è anche questo, perché abbiamo ritenuto necessario eh, raccontare attraverso oh, una forma d'arte come quella del teatro oh, un, una storia che ha la necessità di essere raccontata, così come eh, tutte le storie eh, vicine a noi per come dire, vicinanza geografica, Vicende simili nel nostro paese, ahimè, sono accadute, così come storie eh, che geograficamente non sono vicine a, a noi e che però eh, hanno mh, sconvolto e devastato, come ogni sera nel... succede a me dopo aver raccontato questa vicenda, le coscienze di eh, tutti noi.